Come sapete il lavoro di pedonalizzazione qui a Roma e quindi il lavoro riguardante il portare la mobilità sostenibile a Roma e quindi rendere Roma una città che sia percorribile anche a piedi continua. Ecco abbiamo deliberato in giunta eh, la volontà di pedonalizzare questa, questa parte, qui Largo Agnese, siamo sulla terrazza del Colosseo, potete vedere come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 se vogliamo eliminare completamente le auto che sono attualmente collocate proprio su quello che dovrebbe essere il balcone verso il Colosseo quest'area poi ovviamente è già servita dal trasporto pubblico, c'è la fermata della metropolitana quindi veramente mancava un ultimo tassello fondamentale per renderla veramente vivibile per i cittadini vogliamo assolutamente che questa parte della città, una parte che ha un'alta valenza turistica ma anche perché vuole godere delle bellezze di Roma debba essere tutelata non vogliamo che quest'area una volta penalizzata diventi terra di nessuno quindi ci sarà una forte cooperazione con la polizia locale, con l'assessorato al commercio e al turismo ovviamente per combattere l'abusivismo, per combattere i venditori abusivi che ovviamente sono una piaga che, che non possiamo assolutamente tollerare. Quindi è un intervento che si inserisce perfettamente nella nostra idea di mobilità sostenibile, quindi pedonalità e in questo caso anche agganciato al concetto di valorizziamo il nostro patrimonio culturale qui a disposizione in città.